Speleologo? Un caschetto con la luce? Stai cercando la purezza del tuo partner, sei nel luogo giusto e magico e incantato. Non badare ai tuoi passi, stai scivolando sulle ali di una fantasia ora reale. La caverna è millenaria e ormai senza tempo. Ti avvolge il bianco incontrastato della roccia che si specchia nella pozza d'acqua che via via prende forma. Le acque ora corrono veloci come i tuoi pensieri per portarti al miglior piacere. Hai un dubbio. L'atmosfera si colora e tradisce se stessa. Non è più chiaro se sei rimasto l'esploratore che immaginavi, ma è arrivato il momento di osare e usare. Se hai il tempo di alzare lo sguardo, le stallattiti accompagnano nel segno dei tempi. Ma non stai sognando. È l'acqua che scende dall'immensità che ti sovrasta.